E quindi in questa seconda ora eh, diciamo così, la, la dedichiamo a cercare di mettere in pratica quello che abbiamo imparato finora della libreria j -T, poi chiaramente ci sono altre cose che dovremmo imparare, ma le aggiungeremo via via, ma non possiamo rimanere troppo tempo diciamo così, eh, a fare solo argomenti teorici senza provare a metterli in pratica. E allora partiamo direttamente no, su questo eh, esercizio. Eh, come si diceva come dicevamo prima, eh, le informazioni su questa mappa della, della metropolitana sono già per noi state inserite in un database di cui questa è la struttura, quindi abbiamo una tabella linea, una tabella fermata e una tabella connessione. La linea rappresenta le varie linee della metropolitana, quindi quella, come abbiamo visto prima, insomma, quella gialla, quella rossa, quella rosa, quella lilla, quella verde scura, eccetera, eccetera. Ciascuna ovviamente avrà un suo numero, ad esempio questa viola era il numero 14, eh, questa verde chiaro è il numero 6, quella blu è il numero 2, eccetera, eccetera. Quindi per ciascuna linea noi abbiamo a disposizione il nome della linea, il colore e poi altri dati che possono essere la velocità di percorrenza, quindi a quale velocità media viene percorsa quella linea e l'intervallo tra i passaggi, no? quindi passerà una nuova vettura, un nuovo treno ogni 5 minuti, ogni 10 minuti, eccetera. Queste cose chiaramente eh, sono, io avevo già importato il database prima eh, con IDSQL, ID adesso così, guardiamo direttamente la tabella eh, metro peris, eccola qua, dentro cui c'è una Ciao, tabella linea, ok? Eh, e i valori delle linee sono appunto quelli che dicevamo, il nome della linea A, B, C, queste sono le linee extraurbane, eccetera, eh, la velocità, l'intervallo e il colore. In realtà per semplicità del grafo, il grafo su cui stiamo lavorando non è proprio l'intera, no? metropolitana di Parigi che sarebbe che avrebbe un numero di stazioni molto alte ma ehm, la, la, solamente la parte suburbana quella che ha le linee eh, indi, indicate da una lettera a eccetera no? che ha alla fine un numero di fermate minori il concetto è esattamente lo stesso ma nel database ho semplicemente solo messo quelle, quelle suburbane di cui è rappresentato il colore rappresentata la, la velocità eccetera eccetera e poi ci sono le eh, fermate che rappresentano le singole stazioni quindi le varie fermate sono qua, sono, rappresentano eh, sono, diciamo così, sono rappresentate dal nome della stazione e dalle coordinate geografiche se mai dovessimo disegnare su una cartina le coordinate GPS la, la, la longitudine e latitudine in cui disegnare il puntino che rappresenta la stazione chiaramente queste tabelle sia l'una che l'altra hanno anche una colonna di ID un di numerico che chiaramente non ha nessun significato se non essere diciamo così, un identificatore univoco. Okay? Quindi abbiamo tutti i nomi delle, delle varie stazioni. E poi abbiamo la terza tabella che è la tabella connessione che, è in che mette in relazione le due tabelle precedenti. Con una relazione abbastanza particolare per cui dice ogni connessione mi dice che una certa fermata stazione di partenza, stats P, che ovviamente è relativa a, una, a un oggetto di tipo fermata, eh, è collegata con una certa stazione di arrivo, staz A, stazione di arrivo, attraverso una, una, una tratta della linea specificata di qua. Quindi quello che mi sta dicendo qui è che la stazione 85 è collegata con la stazione 87 eh, attraverso una tratta della linea 1027. Poi la stazione 87 è collegata alla stazione 85, quindi tratto inverso, attraverso una tratta della linea 1027. Ovviamente questi numeri qua, eh, 1027 è la linea A3, 87 è questa stazione di Sergi saint Christian e 85 è la stazione anche di Sergis-Lesot, o cose di questo genere. Okay? Quindi sono tutte... Chiavi esterni, quindi sono identificatori numerici che ehm, diciamo così, devo, devo andare a decodificare andando a vedere quali sono le tabella, la tabella stazione per queste due colonne e la tabella linea per invece per la prima colonna. Quindi mi dà, questa tabella connessione in qualche modo mi dà l'informazione su quelli che sono le, eh, i vari tratti che collegano eh, le varie stazioni. Okay? Jasmine e collega a Michelle eccetera eccetera ok, noi, questo è nel database, noi vogliamo costruire un grafo a partire da questo allora l'operazione che è già stata fatta diciamo, per risparmiare tempo direttamente in questo progetto è stata nel model di creare le classi secondo le, le regole del, dell'ORM che abbiamo visto la volta scorsa ci sarà una classe eh, linea che contiene id linea, nome, velocità e intervallo degli stessi attributi, c'è la classe fermata che contiene l'id fermata, il nome e le coordinate, qui ho usato una libreria LATLNG, oggi non ci serve, che rappresenta latitudine e longitudine di un certo punto, e poi ho una classe connessione che eh, corrisponde alle, ai dati della tabella connessione. Adesso questa non, non è detto che la dobbiamo usare, questa classe, perché abbiamo visto che con, R, con, con le regole dell'ORM le classi che rappresentano delle relazioni, a volte è meglio non rappresentarle, perché è meglio rappresentare direttamente degli attributi di tipo lista o di tipo set all'interno degli oggetti però mh, ce, ce la siamo preparata tanto per comodità no? eh, con tutti i setter, i getter, eccetera bisogna solo fare attenzione che non ricordo se in queste varie classi, in particolare in fermata ok, no, era stato definito già anche hashCode equals che lavora ovviamente sul campo id fermata perché id fermata è la chiave eh, primaria della tabella del database da cui estraggo questi dati. Allora, in questo caso eh, il, eh, abbiamo già gli oggetti per poter leggere il database, e addirittura abbiamo già un metodo, una classe DAO molto semplice che contiene un metodo get all fermate e un metodo get all linee e forse basta eh, per il momento, il resto ce lo dobbiamo costruire, che ci dà l'elenco delle fermate e l'elenco delle linee è un piccolo metodo di test ma per, per vedere se funziona questo ok quindi partiamo già da un progetto che ha già qualche informazione dentro per, eh, per velocizzarci lo sviluppo cosa dobbiamo fare? proviamo a costruire un, un, un grafo allora all'interno del package model ci facciamo una classe model perché poi alla fine ovviamente il grafo andrà memorizzato dentro il modello del, dell'applicazione e eh, proviamo a chiederci come eh, possiamo rappresentare quella mappa all'interno del, eh, del nostro programma. Eh, ovviamente eh, abbiamo già visto, abbiamo già deciso no, che la prima, eh, la, la, la prima versione avrà eh, un grafo semplice, in cui eh beh, i vertici del grafo, ce lo dice anche il README, eh, sarà un grafo semplice, orientato e non pesato, in cui i vertici del grafo sono rappresentati dagli oggetti di tipo fermata. E due vertici saranno collegati da un arco se, solo se, esiste almeno una connessione tra le due fermate. Eh, questo ce lo dice già il testo dell'esercizio. Quindi come primo passaggio proviamo a seguire passo passo ciò che ci suggerisce il testo. Crea un grafo i cui vertici siano ovviamente oggetti di tipo fermata oggetti di tipo fermata abbiamo appena verificato che sono stati pro, eh, diciamo così, programmati con l'hash code equals e quindi diciamo così, sono, eh, sono adeguati per poter essere messi inseriti dentro, dentro un set che rappresenta il grafo stesso allora possiamo a questo punto decidere che nella classe model definiamo una, una eh, variabile graph Parametrizzata con eh, fermata e poi l'arco non pesato, default edge. E cosa sto scrivendo? Default edge e la chiamo grafo. Quindi mi aggiungo le importazioni. Attenzione a importare sempre la libreria giusta, quindi T non altre cose anche default edge da jgraph.t quindi definiamo come sempre la variabile dis.graph all'interno del, del modello eh, e poi potremo avere un metodo ad esempio per creare il grafo quindi possiamo avere un metodo public void crea grafo dentro cui scriviamo diciamo, il nostro codice di creazione del grafo stesso allora cosa farà la crea grafo? Beh la prima cosa che fa ovviamente deve creare l'oggetto grafo, quindi farò una new, this.grafo, che per ora è semplicemente la variabile nulla, eh, la inizializzerò con eh, la new di un simple graph, a cui passo come parametro default edge. punto class, esattamente la cosa che abbiamo fatto prima, nel nostro main di prova, e eh, a questo grafo dobbiamo poi aggiungere i vertici e gli archi, aggiungere i vertici è relativamente facile perché i vertici sono eh, dei, degli oggetti di tipo fermata e noi abbiamo già un metodo del DAO andiamo a riprenderlo che ci dà la lista di tutte le fermate quindi in questo caso è molto semplice aggiungere eh, all'interno del model eh, gli archi, scusate, i vertici perché basta chiedere al DAO quindi istanzierò un DAO metro DAO DAO uguale new metro DAO e la crea grafo chiederà al DAO di darmi una lista di fermate fermate uguale dao.get all fermate list devo importarlo java.util.list quindi ho una lista con tutte le fermate e dovrò semplicemente iterare L'abbiamo visto, no? che fermate ha già l'esco e definito, lo, lo riguardiamo ancora una volta per maggior sicurezza, sì, ci sono già definiti, se no li dovrei creare. E a questo punto basta che io possa iterare su questa lista fermate e per ciascun elemento aggiungerò il grafo. Quindi semplicemente avrò un for fermata scusate, fermata F, due punti fermate. E cosa farò per ciascuna fermata? Beh, semplicemente avrò dis.grafo punto add vertex di f e qui mi aggiunge al grafo tutte le fermate, eh, possiamo immaginare che il eh, 99% dei casi quando devo creare un grafo eh, dovrò fare un'operazione di questo genere, cioè iterare su una collection che contiene i vertici e poi aggiungerli uno per uno. Questo eh, è stato ovviamente riconosciuto da chi ha creato la libreria jgraph.t al punto che ha, ha eh, offerto una classe aggiuntiva che si chiama graphs che contiene già tutta una serie di metodi che al 99% dei casi ci servono, sono, sono ripetitivi. No? Eh, questa è, attenzione, non confondiamo graph che è l'interfaccia per rappresentare gli oggetti di grafo, da graphs con la s Graphs è una classe eh, fatta di eh, metodi statici, una classe di utilità che è fatta solo di metodi statici, quindi tutti i metodi si chiameranno come graphs.qualchecosa, ok? E questi sono tutti metodi che sono, sono, non aggiungono nulla, ma sono solo delle scorciatoie. Quindi ad esempio, vediamo con la seconda riga, qua c'è un metodo che si chiama addAllVertices, cioè aggiungi tutti i vertici. Quando io voglio aggiungere tutti i vertici, una, una collection, Vedete qua, vertices, che è di tipo collection. La voglio aggiungere a un grafo, anzi, o mi faccio il ciclo for, come ho appena scritto, oppure posso chiamare questa add all vertices. Quindi sono tutti metodi che ci salvano un passaggio essenzialmente. Eh, così come c'è il metodo add edge che mi permette di specificare sia i due vertici di partenza e di arrivo e anche il peso, mentre in realtà usando le funzioni della classe graph... Uh, dovrei fare due operazioni separate una per aggiungere l'arco e l'altra per settare il peso e cose di questo genere quindi teniamo presente che c'è questa classe graphs che ci semplifica un pochino la vita la, la riprenderemo andremo diciamo così, a scoprire uh, altri metodi di questa classe uh, ripeto è una classe fatta di metodi statici e tutti questi metodi come primo argomento hanno sempre un grafo il grafo su cui devono lavorare perché questo non è non fa parte del grafo stesso sono metodi statici di una classe esterna quindi in pratica nel nostro codice avremmo benissimo potuto e anzi possiamo no? Com commentando questo questo è perfettamente giusto però per pigrizia eh, noi avremmo potuto semplicemente scrivere graphs.add all vertices del grafo dis.grafo, cioè aggiungi a questo grafo la collezione la collection fermate punto e virgola fa la stessa cosa hm? semplicemente ci mette una riga anziché due ok abbiamo aggiunto i vertici proviamo a vedere che, che cosa salta fuori quindi magari mettiamo eh, un piccolo main di prova per vedere cosa funziona Visto che non ci agganciamo ancora il controller, ci vuole ancora un po' di tempo, quindi facciamo un test model per vedere se, abbiamo creato, se si viene creato correttamente questo grafo. Questo, nel test model chiediamo di creare la classe main e semplicemente dentro questo test model creiamo, istanziamo un modello e poi chiamiamo m.creagrafo. Uh, m is undefined for the type model crea grafo perché mi dice che non va? Forse perché non ho ancora salvato, aspetta ok. Avevo dimenticato di salvare l'altro file, una volta Eclipse. Eh, eh, possiamo anche aggiungere a questo punto nel model una, una semplicemente per, per scopi di debug, una print out.println dis.grafo, solo per vedere cosa abbiamo fatto ok? quindi a livello debug la prima cosa che abbiamo fatto è creare un grafo contenente i vertici un vertice per ogni stazione, e se lo lanciamo eh, ecco qua l'elenco no? il grafo aperta tonda poi aperta quadra l'elenco delle stazioni che eh, sono memorizzate nel grafo ce ne sono parecchie e poi alla fine, alla fine c'è l'elenco degli archi che in questo caso ovviamente è vuoto mm. non abbiamo ancora aggiunto nessun arco però abbiamo aggiunto tutti i vertici ok adesso dobbiamo aggiungere i vertici Beh, per aggiungere i vertici dobbiamo aggiungere eh, coppie di, eh, di stazioni quindi dobbiamo chiamare il metodo add, add, add edge scusate, dobbiamo aggiungere gli archi quindi dobbiamo chiamare il metodo add edge per ogni coppia di, di vertici allora qual è eh, un modo semplice per farlo? ne vedremo diversi modi Ma no? il modo più semplice è quello di chiedersi data una coppia di eh, vertici se questi devono essere collegati oppure no quindi noi possiamo dire, allora, prendiamo, quindi aggiungiamo gli archi, e un modo per eh, aggiungerli, quello più semplice, diciamo, da pensare, è questo qua. Prendiamo tutti, tutte le coppie di archi, for, eh, fermata, f1. Allora, per tutte le fermate di partenza che siano nel grafo, punto, vertex set allora il metodo vertex set applicato al grafo ci restituisce il set che contiene tutti i vertici iteriamo su questo set con la fermata di partenza per ciascuna fermata di partenza iteriamo sulla fermata di arrivo f2 set. E quindi F1 e F2 mi danno tutte le coppie possibili e immaginabili di vertici. Eh, per ciascuna coppia mi posso chiedere, tra questi due vertici, tra queste due stazioni qualunque, ci devo mettere un arco oppure no? Sono collegati oppure no? Eh, questo lo potrei sapere se me lo dicesse, ad esempio, il DAO. Posso fare una query dicendo, questi sono i due vertici, dimmi se devono essere collegati. Quindi qua sotto potrei aggiungere qualcosa del tipo, beh innanzitutto devo controllare che F1 e F2 siano diversi perché altrimenti starei cercando di aggiungere un, un arco tra una stazione e se stessa e non ha senso. Quindi F1 non è uguale a F2 e quindi se F1 non è uguale a F2 e sono collegati, quindi potrei chiedere al DAO eh, fermate collegate. Di f1 e f2, se sì, allora aggiungerò, il vert... aggiungerò un arco: this.graph.addEdge tra f1 ed f2. Non graph, scusate, ma grafo l'avevo chiamato in italiano, ok? Quindi Considero tutte le possibili coppie di fermate. Per ciascuna coppia di fermate chiedo al DAO, senti, ma vi, vai a vedere nel database per caso se questa fermata è collegata con quest'altra fermata. Se sì, aggiungo un grafo tra loro due, se no, ehm, niente, non faccio nulla, non aggiungo nulla. Okay? Quindi in questo caso il, la complessità ce l'avrò all'interno del DAO dove devo implementare questo metodo fermate collegate. Per ogni possibile coppia di fermate faccio una query e questa query mi dirà se sono collegate oppure no. Quindi è chiaro fin qua eh, il ragionamento? Se è chiaro il ragionamento dobbiamo semplicemente creare un metodo che date due fermate mi restituisca un valore booleano vero o falso che mi dice se sono da collegare oppure no queste eh, fermate corrispondenti. E quindi posso andare dentro il DAO aggiungere un altro metodo, mettiamolo in fondo, uguale, public, boolean, fermate collegate, fermata F1, fermata F2. Quindi dobbiamo fare una query che mi dica se due fermate sono collegate oppure no. Eh, costruiamoci questa query, quindi magari prima costruiamola come sempre interattivamente, eh, ovviamente sarà una query che lavora che cosa? sulla tabella connessione. No? Visto che noi abbiamo la stazione di partenza e stazione di arrivo, noi ci stiamo chiedendo se la stazione 100 è collegata alla 101, beh, basterà vedere se esiste una riga nella tabella connessione con l'id di stazione di partenza, quello che ci interessa, l'id di stazione di arrivo F1 diciamo, e l'id di stazione di arrivo da F2. Quindi sarà semplicemente un select diciamo, per ora mettiamo un asterisco, from connessione, where, uh, dunque, la colonna in connessione si chiamano id stazione di partenza, id stazione di partenza uguale a 100, and id stazione di arrivo è uguale a 101, come abbiamo detto, e questo RAM mi darà, in questo caso mi dà zero risultati, se invece fossero quelle che abbiamo visto prima, la... prendiamo le prime due, Togliamo. ecco, l'85 e l'87, che sappiamo che sono collegate, 85, 87, lancio questa query e mi darà una connessione. Poi può benissimo darsi che ci metta più... Uh, che mi, mi restituisca più risultati perché magari tra quella coppia di stazioni esistono più connessioni, più linee diverse okay? la, la nostra, uh, il nostro dubbio è se eh, almeno uh, se questa query mi dà almeno una soluzione, almeno una riga allora devo mettere l'arco, se questa query mi dà zero righe allora non devo mettere l'arco eh, Lara, Lara mi sta chiedendo se non dovremmo anche provare se ID di stazione partenza è uguale all'ID di stazione di arrivo, invertendo le stazioni di partenza e le stazioni di arrivo. Eh, allora, eh, in realtà il database, sì, sì, sì, eh, sta dicendo se c'è un tratto tra l'85 e l'87 oppure un tratto tra l'87 e l'85. Mm? Eh, è una buona domanda, eh, dipende da come è fatto il database se il database mi garantisce, come in questo caso, che ogni volta che c'è una tratta c'è anche la tratta inversa, vedete che 85-87 c'è anche 87-85 allora eh, potrebbe non essere necessario mettere quel lore eh, perché so già che il database è, è creato in modo diciamo così, bidirezionale se invece avessi un dubbio, eh, allora avrebbe senso testare in un modo e testare in un altro modo, perché magari non so come è stato memorizzato il dato nel database. E questo è, un po', è sempre un dubbio che abbiamo quando memorizziamo le informazioni non orientate. Quando ti dico da a, a B, è sottinteso anche che sia da B a e quindi devo provare entrambi i casi, oppure esplicitamente scrivo sia AB che BA. Allora in questo caso non serve fare le due, eh, due query. In questo caso il database ha già tutto doppio praticamente, e quindi non, ci serve a noi, non serve a noi andare a testare le due, due direzioni, altrimenti però si sarebbe, sarebbe stato molto corretto fare come dici tu, e quindi attenzione solo appunto alle parentesi, dovremmo aver fatto così, or la stessa cosa con i numeri scambiati, e ovviamente 87, 85, chiusa tonda, attenzione che mi è scappato un 9, e ovviamente mi darà due, due righe no. ah, una, una riga sola 87, non 97 87. quindi mi dà ovviamente due righe in questo caso okay? che sono due righe diverse nel database quindi sono giuste entrambe le soluzioni in questo caso io l'avevo fatto pensando che il database aveva già tutte le informazioni che mi servivano però possiamo benissimo ottenere questa ci serve così eh, allora noi possiamo o far così e poi vedere quante righe vengono ritornate oppure fare molto più semplicemente un account e quindi avremo di sicuro una sola casella che mi dice quante righe ci sono e io andrò a vedere se questa casella è diversa da 0 o è uguale a 0 magari la chiamiamo anche, la rinominiamo per comodità perché questa cosa qua dobbiamo poi leggere in java, asCount. Così sono sicuro che quando faccio la, la mia query JDBC Ho esattamente una riga nel risultato facendo il count Quando faccio il count mi conviene sempre proprio a livello pratico Prima fare la query senza, senza l'operazione count Così le vedo le righe e vedo il risultato Perché a volte mi viene un conteggio sbagliato e non so perché Allora se, se guardo prima le righe lo capisco Quando sono sicuro che le righe che sto estraendo sono giuste Ci metto il count davanti che mi dà solamente il totale Quindi questa è la query che voglio E allora me la porterò di là e farò string sql uguale, ops, virgolette, e qui c'è la parte noiosa in cui andiamo a fare ciò che jdbc ci richiede, ovviamente 85 e 87 saranno punto interrogativo, perché è una query parametrica, punto interrogativo, punto interrogativo, punto virgola in fondo, e adesso ci aggiungiamo l'apertura la, della connessione, eccetera, eccetera. Quindi io avrò connection con uguale, eh, di, eh, si chiamava dbconnect.getconnection, poi eh, creerò uno statement connection.prepare statement, passandogli questa SQL tutto questo ah, faccio che scriverlo devo mettere dentro un try catch catch uh, uh, SQL exception SQL exception e dentro il catch scriverò ricordo di riportare anche l'eccezione così vediamo non perdiamo il messaggio ok eh, qui dentro avrò la connection.close ricordiamoci che adesso stiamo usando il connection pooling quindi connection.close ci vuole lo stesso ma eh, ma eh, semplicemente restituisce la connessione al pool e però dobbiamo farlo e poi a questo punto eh, eseguiamo questa query, dobbiamo prima impostare i parametri, e quindi ho riformattato tutto, e mi ha sbagliato mi è sballato lì a capo qua, vabbè, Java è uno degli ultimi linguaggi che non ha ancora implementato le stringhe su più righe, um, ok, settiamo i parametri, quindi noi abbiamo una query parametrica dove dobbiamo in questo caso abbiamo quattro punti interrogativi grazie all'ara che ci sta facendo lavorare il doppio e quindi dobbiamo settare quattro parametri eh, ho dimenticato scusate prepared. cercavo la variabile ma non la trovavo perché non l'ho settata prepared statement st uguale ok adesso Potrò eh, eh, impostare i parametri, quindi st. sono numeri interi. Set int il primo parametro corrisponde all'id della stazione di partenza, quindi f1.get id fermata. Poi il secondo parametro set in è sempre un numero intero che corrisponde all'id della stazione di arrivo, quindi f2.getid fermata. Poi nella query breve mi sarei fermato qua, invece nella query di Lara devo aggiungere altre due clausole, quindi avrò allora, st.setInt, il terzo punto interrogativo che è F2, f get id fermata, e il quarto parametro, st.setInt, è un numero intero, il quarto parametro, che è di nuovo l'id della fermata 1. E a questo punto possiamo eseguire la query, perché abbiamo impostato i valori ai parametri, quindi avrò un result set, result set, rs uguale eh, statement.executeQuery. Adesso noi siamo sicuri che questa query, se non dà eccezione, mi restituisce una riga, un risultato fatto su una riga, quindi possiamo posizionarci sulla prima riga e possiamo estrarre, eh, conteggio, il valore che ci sta su quell'elemento, quindi set.getinteger eh, get in, get della colonna che si chiama cnt. conteggio non conteggio. se questo conteggio vale 0, ritorno falso perché l'arco non è da aggiungere, se questo conteggio è maggiore di 0, ritorna vero, quindi possiamo fare semplicemente un l'informazione che il conteggio sia maggiore di 0, eh, scusate, il return va fatto dopo il close quindi estraggo il valore del conteggio libero la connessione e ritorno al chiamante l'informazione booleana se questo conteggio era o non era maggiore di 0 okay? proviamo a vedere se questa cosa funziona eh, volendo se avessimo dei dubbi potremmo andare al nostro test DAO e aggiungere qualche controllo mirato ma noi l'abbiamo già provata a mano prima quindi speriamo di non aver fatto stupidaggine se no andremo a debuggarlo. E torniamo al nostro test model invece e vediamo cosa fa la crea grafo. Quindi rifacciamo run e questa crea grafo sta pensando, sta facendo, sta girando, il programma sta girando, sarà montato in loop o sta facendo qualcosa di utile. E vediamo cosa succede sul database il database sta, sta eseguendo vedete qua che sta eseguendo la mia account no? delle query della, nella finestra di, di ID che ci dà la visione su cosa sta facendo il database ha diverse connessioni aperte che sono quelle del connection pooling e, e, e molte sono in esecuzione vediamo un po' il numero di stazione, 46, 436, se vado avanti, se faccio 53, 73, quindi effettivamente sta andando avanti, where i di stazione 55 and id stazione di arrivo 300, ID stazione partenza 66, stazione di arrivo 117, quindi lui sta lavorando, sta facendo tante query e quante query sta facendo? Eh, in realtà potevamo pensarci prima, no? Perché quante fermate abbiamo? Beh, la tabella fermata ci dice che ci sono circa 619 righe. Quindi noi abbiamo ehm, un numero di, stiamo facendo un numero di query che sono 619 per 618. E quindi stiamo facendo circa 382.000 query al nostro database che sono tutte le possibili coppie di, di, di, di, di stazioni quindi avendo, avendo pazienza chiaramente il risultato ci arriva la query noi l'avevamo provata vediamo un po' se c'è ancora qua eh, questa account mi dava una durata di una query quando l'abbiamo fatta in modo interattivo 0, secondi, 0 millisecondi no? 0, 0, 0, 0 secondi, quindi sono 0 millisecondi la prima volta ci aveva messo la primissima volta ci aveva messo se, 16 millisecondi. se ipotizziamo che fossero questa cosa qua non so anche solo 5-2 millisecondi .000 0.002 vuol dire che dovremmo aspettare qualcosa come 700 secondi quindi in questo caso il programma arriverà alla fine ma ci metterà mezz'ora come minimo semplicemente facendo query ripetute dello stesso tipo Um, allora um, vediamo le varie domande. I vostri no? Il vostro shock. Uh, allora dice Giuseppe mi dice: ma, ma per come sono impostati for nel model non avremo sempre tutti i casi. Uh, allora, noi potremmo in qualche modo ottimizzare un pochino il model, ok? perché noi qua stiamo dicendo le stiamo provando tutte in realtà ne stiamo provando troppe perché se io provo F1 come dice eh, Giuseppe eh, posso eh, se, ho, se ho già fatto l'85 e l'87 non ha senso che chieda anche 87 e 85 quindi in questo caso potrei aggiungere eh, una, una condizione in più qua eh, che, che sia ad esempio eh, una condizione che dimezzi le query da fare. Tipicamente quello che si fa, adesso non voglio modificare il codice perché sta girando. Eh, che eh, f1. Punto, mh, di stazione maggiore di F2.Id stazione, quindi metto una condizione per cui solamente metà delle coppie viene esaminata perché l'altra metà sarebbe quella simmetrica e quindi dimezzo automaticamente il numero di query senza perdere nulla in termini di, di, di precisione dei risultati quindi questo si fa molto spesso è chiaro che ho dimezzato il numero di query, per carità da 700 secondi da... Pass passerò a 350 secondi quindi alla fine sì è vero ho dimizzato il tempo Ma è comunque sempre un tempo eccessivo Poi ovviamente Prendiamo la domanda di Mario Ma prima rispondo alla domanda di Manuel e Marco Che dicono come fai a vedere i processi Allora in ID chiaramente è diverso se usate il Mac ma su IDSQL voi andate su qua su O, sulla connessione. No? E la prima, normalmente nella connessione c'è il primo linguetta database che fa vedere i database che sono stati definiti. Se andate a vedere invece su processi qua, vi fa vedere quali sono le query in esecuzione su quell'istanza del database. Quindi queste sono le, query le connessioni aperte, con questo tondino vuoto, eh, e invece queste col, col triangolo blu sono query che sono in esecuzione. L'ultima in realtà è la query che sta facendo ID stesso per mostrarmi questa roba, e mentre invece l'altra la, query in esecuzione è la query che il mio programma sta lanciando verso il database. Vedete che anche se noi abbiamo connection pooling in realtà stiamo facendo una query sola per volta, quindi delle 10 connessioni possibili ne stiamo usando solamente una. Io ogni volta che aggiorno lui reinterroga il database e il database mi sta facendo vedere qual è la query che sta eseguendo in questo momento. Ok? quindi se vediamo che questi numeri cambiano sappiamo che il programma sta andando avanti okay? non, si è, non si è bloccato ma sta andando avanti lentamente perché ha tante query da fare allora vediamo un attimo, fatemi vedere le varie domande allora ci sono dei dubbi sulle fermate collegate, io quello che avevo fatto era questo eh, e questo è il metodo, questa era la query che abbiamo visto prima con senza l'ordine che non cambia sostanzialmente l'efficienza è la query che abbiamo fatto prima su ID dove semplicemente eseguo la query mi posiziono sulla prima riga e sono sicuro che ci sia perché è una query di tipo count ed estraggo questo valore e mi dice se questo valore è maggiore di 0 oppure no. Dunque, la domanda... Alessandro mi dice, perché non hai chiuso STRS in fermate collegate? Perché ho chiuso la connessione e chiudo la connessione si porta dietro gli statement che c'erano dentro, quindi non è necessario chiuderli. Avendo, chiuso, avendo rilasciato la connessione il pool chiude anche tutti gli statement e i result set che sono al, al, collegati a quella connessione eh, Beatrice nel frattempo prima che ti rispondessi hai trovato il classico errore che quando importi le stringhe e vai a capo ti dimentichi dello spazio quindi giustamente ti dava errore di sintassi in SQL Ehm Cristiano dice ma se noi allora stiamo usando un connection pool ma non serve a niente perché sto usando una connessione sola per volta, eh, potrei usarle tutte eh, contemporaneamente, sì, ovviamente complicherebbe di molto il mio programma perché dovrei andare avanti in parallelo e dovrei eh, imparare a fare il programma multitreading e poi sincronizzarlo ma poi non è detto che andrei più veloce perché poi le, quelle query è, è uno solo il database che le fa e quindi in realtà starei chiedendo allo stesso database di fare più operazioni in parallelo e non è detto che eh, ci metta meno tempo a farne due in parallelo che a farne due in sequenza mm. quindi eh, se fosse sarebbe di non un guadagno diciamo così di, di, qualche, di qualche percentuale mm. um, Manuel se visualizzo solo uno, non è un problema per il pooling, quando c'è un pooling no non è un problema ma è eh, la conseguenza del fatto che il nostro programma è puramente sequenziale quindi quando farà la prossima query è dopo che avrà finito quella precedente, perché siamo dentro un ciclo for in cui viene eseguita una query per volta. Ok, e come risolviamo questo problema? Allora, innanzitutto, eh, prima di impazzire, questo non è detto che sia un problema. Ok? Mi sono messo grosso per farvi eh, paura. Eh, la, adesso vedremo altri metodi per fare le query che siano più veloci che sono metodi un pochino più diciamo così, intelligenti rispetto a, al metodo del doppio loop che abbiamo fatto qua nel model okay? il problema qual è? che il doppio loop fa un numero di query che è quadratico nel numero di vertici e quindi potrebbe non essere stiamo vedendo che non è molto efficiente adesso cerchiamo di capire dei metodi per fare meno query essenzialmente okay? e eh, ovviamente saranno un pochino più complicati, però attenzione che ha senso fare gli altri metodi che vediamo adesso, se vale la pena. E quando è che vale la pena? Beh, Vale la pena quando eh, questo metodo col doppio loop è troppo lento e gli altri metodi possono essere più veloci. Allora, Quando è che questo è troppo lento? Quando ho tanti vertici. Quando ho tanti vertici devo fare una query per ciascun vertice e eh, per pochi millisecondi che prenda una singola query eh, avrò centinaia di secondi almeno di attesa. Se questo grafo, anziché eh, quanti erano 300 quanti? vertici, ne avesse avuti 50, ma non è un problema, 50 per 50, 2500, qualche millisecondo, in 3-4 secondi ho finito. Okay? Quindi ripeto ancora, non mi, non mi stuferò mai di ripetere. Andiamo verso soluzioni più complicate, solo se quelle più semplici non sono soddisfacenti, non sono sufficientemente efficienti, allora mi complico la vita per guadagnare un po' di efficienza. Ma se ho un grafo piccolo, non vado a farmi venire mal, mal di testa a cercare soluzioni più complicate. Primo. Secondo, se il grafo fosse molto denso, e magari anche gli altri, quindi avesse tantissimi archi, magari anche gli altri metodi più intelligenti, eh, impiegherebbero lo stesso tempo o quasi lo stesso tempo perché magari è proprio una la natura del grafo stesso che ha, ha molti archi e quindi darli a, devo andarli a inserire tutti uno per uno. Okay? In questo caso, noi sappiamo che di queste centinaia di migliaia di query, quasi tutte, la stragrandissima maggioranza ritorneranno falso perché prese due stazioni a caso, quasi tutte non sono collegate mh? e quindi st ci stiamo accorgendo che stiamo veramente sprecando tempo di esecuzione facendo query che non hanno nulla da darmi, okay? nessun risultato da darmi. Però in altri casi, magari se il grafo fosse molto più denso, anche gli altri metodi sarebbero altrettanto lenti. Quindi prima di spostarsi, di nuovo, io vedo appunto, molti che pre prendono subito come, prima, diciamo così, come primo occhito la soluzione più completa, più generale, più, più com complessa, no? più efficiente, per carità. Però più efficiente vale la pena... Spenderci più tempo in implementazione solo se effettivamente ho bisogno di quell'efficienza in più. Guardate quanto è grosso il grafo, se vedete che il grafo è molto grande, questa soluzione con la doppio loop non fatevela neppure venire in mente, se, se il grafo è molto piccolo, non andate a complicarvi la vita e usate subito questa, questa soluzione, okay? quindi ci vuole senso della misura essenzialmente. No? Bisogna essere, dovremo, impariamo diciamo così, a gestire le varie soluzioni, però dobbiamo anche imparare a gestire quando, no? è meglio usare una piuttosto che l'altra. Allora, mentre abbiamo chiacchierato, lui comunque non, sta, non è arrivato alla fine, sta ancora lavorando sta lavorando ancora Ops, cosa ha fatto? Ha finito Ah, ok, bene siamo stati fortunati perché il programma è finito, ma, eh, ha finito quindi ha creato il grafo ma qui non ha stampato nulla perché la riga che, stampato, che avrebbe stampato era troppo lunga per la, con cioè, la console di, di Eclipse sapete che a volte eh, scompaiono le cose quando stampo un troppa roba, vedete che c'è Molta, ci sono molte colonne ma sono tutte bianche, non le sta facendo vedere, questo è un problema, non so se copiando e incollando me lo fa vedere, eccolo qua, ho fatto copia e incolla, qui è invisibile ma io ho fatto seleziona tutto, copia e incolla e effettivamente c'è, solo che la console di Eclipse ha dei problemi suoi e questo è il grafo che ha creato, quindi mentre abbiamo chiacchierato l'algoritmo è arrivato alla fine, questo prima parentesi sappiamo che è l'elenco delle stazioni e poi segue, dove è andato? Eh, vediamo un po' da qua in poi. Chiusa, chiusa quadra, vedete qua sotto la riga, questa riga, che non è numerata, perché è tutta una riga sola in realtà, virgola, e poi apre la seconda parentesi quadra dove ci sono le coppie di stazioni. Questa più questa, questa più questa, questa più questa, sono tutte le tratte che abbiamo aggiunto. Ok. okay poi dovremmo andare un attimo a controllare sulla cartina se sono giuste anche con qualche controllo campione ok, questo è un modo abbiamo visto, funziona funziona nel senso al netto di controllare che, che le cose siano effettivamente quelle giuste ma direi di sì eh, perché mi segna questo errore sto scemo qui is undefined non è vero perché l'abbiamo appena eseguito è lui che è rimasto indietro eh, ci sono i metodi più furbi Vabbè, un metodo più furbo potrebbe essere quello di, eh, come suggerivate prima voi nella chat, eh, di andare a interrogare direttamente la tabella connessione. Nella tabella connessione abbiamo una riga per ogni connessione. Quindi in realtà ciascuna di queste righe corrisponde, può corrispondere a un arco, in realtà ho detto può corrispondere perché la, seconda, la, la riga con i D3 non corrisponde, corrisponde allo stesso arco dell'arco della linea 2, quindi in realtà questa seconda eh, riga no, non mi dà nessuna informazione in più rispetto a quella che aveva la riga precedente, però io potrei prendere direttamente le, di tabella, le righe di questa tabella e per ogni riga aggiungere un arco, se già non c'è, se già ci fosse vabbè non lo aggiungo più perché l'ho già trovato. Allora in questo caso avrò un numero di eh, operazioni di archi da aggiungere che qui dice sono 1400 righe totali, in realtà sappiamo che gli archi sono a occhio croce la metà di questo numero, quindi sono 700 archi in totale. E allora diventa ancora più evidente che dall'altra parte sprecavamo molto tempo perché facevamo 1700 query, eh, quando in realtà, scusate, eh, cioè, 700.000 query quando dovevamo alla fine aggiungere 700 archi in tutto, quindi era molto sproporzionato. Però in questo caso il database mi dà già questa informazione e quindi avrebbe senso sfruttarla. Avrebbe senso estrarre dal database direttamente questo elenco di dati e usarlo, iterare su questo per creare gli archi. Ok? Quindi in un caso ho il, il DAO che mi restituisce un'informazione puntuale. Dati due vertici, questi debbono essere collegati oppure no? Nell'altro caso invece facciamo l'operazione totalmente inversa, definiamo un metodo eh, public eh, che restituisca però questa volta una lista di connessione che mi dia già degli oggetti che posso tradurre facilmente in archi, quindi... Ehm, posso chiamarlo, questo chiama, l'avevo chiamato fermate collegate, e diciamo così, get all connessione, va. dammi tutte le connessioni, che è un metodo molto semplice, uguale agli altri essenzialmente, dove faccio un select di tutto e creo un oggetto connessione, quindi potrei avere eh, l'oggetto connessione qui che l'avevo fatto con gli id, vero? linea fermata però è, una, è un po' antipatico mm. ok allora sì allora cosa devo fare la query è facile perché dovrò semplicemente select dalla tabella connessione metto tutti i campi, select con la E, e id connessione, id linea, id stato di stazione di partenza e di stazione di arrivo, from connessione, e me le dà tutte, quindi mi dà di fatto una copia della tabella. Volendo posso eh, addirittura aggiungere la condizione, ad esempio che la stazione di partenza, quello che dicevamo prima in codice Java, possiamo anche già addirittura imporlo nella query e non avere 1400 righe ma solamente 738 dove vado a eliminare i doppioni, no? quindi posso aggiungere questo filtro aggiuntivo. Eh, io non leggerei per rispondere a Giovanni gli ID pari perché l'ID è un numero che non sappiamo come è stato calcolato potrebbero esserci anche dei buchi, potrebbero saltare così come vedi ad esempio qua c'è un 7, e l'8 consecutivi eh, non sappiamo come sono stati assegnati gli ID è meglio non farci affidamento facciamo affidamento sui valori no? quindi eh, questo, tipicamente si usa questo sparigliare no? con un maggiore e con un minore proprio per essere sicuro che se ho se una coppia di valori, solamente una, delle due, una e una sola delle due coppie, passerà il test. Mm. Um, ok, allora questa qua sarà la query che vogliamo fare. La mettiamo nel nostro DAO. Ci mettiamo, ricordiamoci gli spazi di fine linea, non dimenticarli mai. In questo caso non ha, non ha, non ha alcun parametro. E avrò la solita istruzione. Qui e questa. Mh, più complicata di quanto pensavamo, c'è cioè questa query, non tanto per la query ma per la costruzione dell'oggetto, adesso lo vediamo tra un secondo. Try catch SQL exception, di tonda, SQL exception. E throw, new error database, virgola e punto e virgola ok adesso qua facciamo il lavoro connection con uguale db connect punto get connection connection punto close. lo sto scrivendo eh, poi eh, ok connection.close, poi avrò eh, lo statement prepare statement st uguale connection.prepare di quelle SQL non ha parametri questo quindi ottengo il result set rs uguale st.executeQuery e adesso a questo punto ovviamente avrò un ciclo while eh, rs.next in cui vado a estrarre i dati e li vado a inserire in una lista che poi restituirò quindi dovrò costruire una lista di connessione che sarà il mio risultato che poi alla fine deciderò di tornare al mio chiamante return result Dentro questa lista cosa faccio? Estraggo i dati e creo un nuovo oggetto connessione, connessione c uguale new connessione e gli devo passare questi quattro valori. Allora, Id connessione è facile perché il result set me lo dà come prima, primo valore get int della colonna che si chiama id underscore connessione. Quindi il primo parametro è facile da prendere. Il secondo parametro, il terzo e il quarto parametro, sono un pochino più antipatici. Perché? perché corrispondono alla linea. No? Questo metodo, il costruttore di connessione, vuole la linea, la fermata e la fermata. Non sotto forma di ID, ma sotto forma di oggetto. Oggetto linea e oggetto fermata. Allora, io che sono pigro per il momento, più che altro perché il tempo sta finendo, eh, sulla... Linea, non, non passo nulla, diciamo così, ignoro la linea, perché non mi serve. Ma invece le fermate non le posso ignorare. Però eh, il database mi dà l'id di fermata, l'id della stazione di partenza. Io devo convertirlo nell'oggetto stazione di partenza. Come posso fare? Ehm... Um... Eh, dovrò convertire un ID nell'oggetto corrispondente eh, Lo posso fare? Sì, lo posso fare perché in realtà eh, Io so quali sono gli oggetti, li ho già creati prima, li ho creati qua Get all fermate, in questa lista di fermate Quindi io potrei andare a vedere dentro questa lista di fermate Dov'è eh, l'oggetto che contiene l'ID giusto Eh, noi sappiamo che fermate è, un oggetto, è una lista che contiene eh, oggetti fermate il cui primo campo è proprio l'ID quindi potremmo andare dentro il DAO a dire va bene io ho questo ID torniamo nel DAO quindi prima di creare l'oggetto purtroppo devo fare un po' di lavoro avrò l'int che è l'ID fermata ferma, partenza che lo posso estrarre facilmente, result set.get int della colonna che si chiama stazione di partenza. Okay? Poi avrò l'id della stazione di arrivo che è uguale, no? lo posso estrarre facilmente da stazione di arrivo. Il problema è che poi devo costruire due oggetti, stazione di partenza e stazione di arrivo. Um, come faccio? Dovrei avere i, la conoscenza di quali sono tutte le stazioni. Quindi in realtà vorrebbe dire che a questa get all connessioni il modello dovrebbe passare anche l'elenco delle fermate. List, fermata. Così almeno in questo metodo ho l'elenco delle fermate quando ho l'id numerico, vado a cercare nell'elenco delle fermate qual è l'oggetto che corrisponde. È poco efficiente perché vuol dire che io ho una fermata e eh, voglio, eh, scan devo scandire tutto l'elenco delle fermate per trovare la fermata che ha quell'id. Ok? Eh, allora. Come faccio a passare dall'id alla fermata? Beh, posso fare in due modi. Ho questo banale, per cui semplicemente vado a prendere eh, for fermata f, cioè devo cercare un, un oggetto fermata che chiamo fermata di partenza, uguale null. Poi itero su tutte le fermate. E eh, semplicemente se ID fermata è uguale alla id partenza, allora mi ricordo che eh, fermata partenza la salvo a f, mi copio questa f. Okay? Poi questo lo posso mettere qui, oppure lo posso mettere in un metodo getFermata come dice Giovanni, io però eviterei di fare una query per questo. No? Questo è un modo. Eh, non mi piace tanto dover fare un ciclo for per andare a. perché è una complessità lineare. però possiamo partire da qua. Poi, dopo, accenniamo rapidamente altri due metodi. O se non ce la facciamo adesso, lo faremo la settimana prossima. Per fare la stessa cosa. Quindi, fermata arrivo, fermata arrivo. E quindi, qui. Grazie al fatto che il modello mi dà l'elenco delle fermate, io prendo l'ID e trovo l'oggetto corrispondente, e questo oggetto mi serve per passarlo all'oggetto connessione. Poi qualcun altro potrebbe dire, vabbè, ho capito, ti sei fatto del male da solo, avresti potuto non usare l'oggetto connessione, ma un altro oggetto qualunque in cui ci mettevi dentro gli ID numerici. Però tanto prima o poi dall'ID all'oggetto fermata devo passare, perché al grafo devo passare a oggetti fermata, perché sono gli oggetti vertici. Quindi, stavo solamente posticipando l'inevitabile. ok? Quindi questo è un modo. Eh, vediamo di far funzionare questo e poi, e poi ci interrompiamo. Eh, dunque, qua c'è un errore perché la new runtime... Return result ah ok, poi devo aggiungere ovviamente result.add dc mm? uh, uguale new di connessione ok ok allora uh... Avendo tutto questo, a questo punto noi possiamo cambiare modo per aggiungere gli archi, e quindi ci facciamo restituire una lista di connessione dal DAO. DAO.getAllConnessioni, a cui passo il parametro fermate, perché lui serve per poter reperire gli oggetti. A questo punto, una volta che ho questo, connessioni, Diventa molto più facile nel mio ciclo, nel mio grafo, prendere una connessione per volta e per ciascuna connessione aggiungere un arco al grafo. Dis.grafo.add edge tra c.get stazione di partenza e c.get di arrivo. Allora, se tanto mi dà tanto e non ho fatto errori, provando a riseguire il test model, dovrebbe darmi lo stesso risultato di prima, no, in questo caso mi dà un errore, ovviamente, perché loops not allowed, eh, quindi ho, dei, ho un problema ancora nella query che mi dà due volte lo stesso oggetto, probabilmente ho sbagliato qualcosa nel DAO, Vabbè, questo non voglio tenervi in attesa troppo a lungo, fermate arrivo, ah ok, i dip arrivo errore stupido di copia e incolla scusate ok e in questo caso ha già terminato e è arrivato allo stesso identico risultato di prima quindi quello che prima ci metteva diverse decine di minuti adesso ci mette una frazione di secondo perché abbiamo fatto una query sola in pratica abbiamo fatto una query sola Uh, e poi abbiamo analizzato il risultato di questo qui. abbiamo lavorato un po' di più in Java ovviamente abbiamo fatto lavorare meno il database ma non è tanto la durata della query che non è complessa né prima né dopo ma il numero di query che stavo facendo che è molto ridotto qui abbiamo buttato giù il codice non è il codice ideale uh, si potrebbe fare in modi diversi si, almeno in due modi diversi uno usando la un identity map, ad esempio, anziché scandendo la lista, ma questo direi che oggi non abbiamo più tempo per vederlo, ok? quindi oggi adesso do ancora un'occhiata per essere sicuro che questo codice sia corretto e poi ve lo pubblico, e, e poi ci ragioneremo ancora quando andiamo avanti sulla settimana prossima su quali sono gli altri metodi alternativi, in modo da avere nella nostra cassetta degli attrezzi vari metodi da poter usare nel momento in cui ci possa servire. Ehm quindi mi scuso se sono andato e ho sforato un pochino, però volevo riuscire a darci la soddisfazione di vedere il risultato calcolato, ehm, e vi, vi, vi pubblico a, a brevissimo questo codice, e per qualunque altra domanda, visto che alla fine sono un po' andato di fretta, tranquillamente sentiamoci su Telegram, se no la settimana prossima lo riprendiamo e andiamo avanti da lì. E grazie a tutti, scusate ancora se ho sforato e ci vediamo la settimana prossima. E ricordatevi di prenotarvi se volete venire in laboratorio. Domani.